Cucù, cucù, cucù. Dai, fai tal gli intro albi? Benvenuti in questo nuovo episodio di Arboretto Vlog. A grandissima richiesta nei, dai video precedenti Tutti i video Alboreto è il personaggio più richiesto nei Quindi. miei video Siamo venuti in Corsica così Alboreto si può esprimere al meglio Potete vedere un Alboreto nel suo stato naturale pigiama Ciabatta nuova Le ciabattine della Corsica guarda in Così ci sponsorizza. Damn Comunque, allora, benvenuti in questo nuovo video, dove non sarà un video di bici, perché la bici stavolta non ce l'abbiamo nemmeno di striscio Questo vlog potrebbe essere intitolato l'unica settimana in cui non giro in bici <ride> Siamo nel sud della Corsica, di preciso a Porto Vecchio, Bocca dell'Oro si chiama E niente, sostanzialmente siamo al mare, e non facciamo niente eccetto andare al mare Vabbè, ok, allora vi faccio vedere solo... Il fuori ah, è molto carino. Là in fondo c'è la piscinetta. Abbiamo la nostra casa che è questa. E molto figo perché è il tuo giardinetto indipendente. Il tuo terrazzino. Infatti abbiamo appena fatto colazione qua fuori. E basta. Però siccome mi sto impegnando in YouTube. E quindi l'obiettivo è fare almeno un video a settimana, faremo un video un po' diverso dal solito dove. Non so ancora cosa faremo Sono tutti i video del social, Non c'è neanche un video Dove giriamo Vi spiegherò anche Ecco Una cosa interessante Vi spiegherò un po' Il mio Mindset Durante Le vacanze E anche Come vedo la vacanza Anche perché Sostanzialmente Tra due settimane C'è il No Tre settimane C'è il joyride Quindi voi direte Cazzo ma sei in vacanza e tra tre settimane il Gio in realtà c'è un motivo per cui prendo le vacanze dopo ve lo spiego comunque oggi andremo a La Vezzi, che è un'isoletta vicino alla Corsica prenderemo il traghetto, andremo a Vezzi e staremo lì tutto il pomeriggio, tutto il giorno Red Bull? Gioi ride Gioi ride? Ma ah. che cazzo ride? Sul letto? Ma Toto? Che ah, schifo! L'hai preso? Ripresa Che stress però eh cioè, Ogni volta è così Non so se si sente nel microfono Però penso di sì Comunque questo rumore Uvo, Ricorda il rumore di quando sono pronti i panini al McDonald's Quando mandano i panini dalla cucina Al coso che poi te li danno Fanno sempre be, be, be. Si No, no. Ah bella Italia Bella Italia Certo che andate via Comunque siamo arrivati a Bonifacio eh, Perché prendiamo la, la il battellino per andare a Lavezzi Buongiorno. Ciao Ciao, Ciao. Benvenuta a bordo Ciao. Allora se volete un consiglio Quando viaggiate Anche se non studiate più Tenetevi la carta da studente dell'università Perché vi fanno lo sconto Ah allora, stavamo soffrendo il caldo Ciao. Fate vedere un po' in modalità sì. Sbatti proprio. E Alboreto mi ha ricordato che effettivamente al parco abbiamo sofferto di peggio, giusto? Non c'era il mare, non c'era una barca che ti portava su un'isola sperduta con la sabbia bianca e pesci. Ti può mettere a posto la colazione in vacanza? Sì, è vero. Però ti aspetta una giornata di mare dopo. Non devi andare in miniera come vado di solito. Poi ti sei qua? Allora, il prossimo ritorno è il nostro capitano Battista, ma è tutt'al'ora Per l'Italia Grazie a Sì. Ma cerchiamo di non fare lo stesso errore quando siamo andati in Grecia Andando con l'infradito, pam! Telecamera sul sasso per terra, sei. I nostri eroi stanno camminando in mezzo al deserto in cerca della spiaggia perduta nominata solo da una volta dal boreto official alboreto di qualcosa in lontananza sassi babbo natale le strade le macchine i sassi babbo natale c'è di bello le luci babbo natale i sassi noi stiamo cercando una spiaggia più sperduta. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 50 ore di cammino siamo arrivati. In realtà c'è tantissima gente, ma l'acqua almeno è bella. Cosa hai fatto Alboreto prima? Dato da mangiare. Hai piragna. Gli ha dato praticamente un panino intero col prosciutto e il cheddar. Sono diventati piragna. Ci morde le dita, infatti il mio dito. Guarda qua poi alboretto ha tagliato l'uva, il caviale, i sassi, babbo natale, ha fatto pesce a pesce e niente, così è giornata ho cercato i tuffi eh, ma non ce ne sono in questo punto quindi dopo alboretto vi farà vedere come ci si tuffa in piscina ci farà dead diving in piscina alboretto dai Toto ma così sei troppo triste, madonna ma tu non riesci a capire Bea sì, ma c'è e eh, non ho voglia di parlare di spiaggia solo perché non hai trovato i tuffi anche vabbè cosa dici di questa Ravezzi? Bella mm. Carina? Ci sono le Carina Ma super affollata ah. No dovevo spiegare il mindset di quando vai in vacanza ma non lo spiegherò adesso Lo spiegherò dopo Ah siamo piscina time Ten Adesso alla prima Alboreto ci mostrerà per entrare in piscina in maniera stilosa Fanno i tre Fanno tre adesso mostra guarda, guarda, Mostra vedere. al nostro pubblico facci vedere il gap che c'è Ma c'è il bull della piscina Qua c'è l'hanno Mostraci la schienata <ride> Ha chiuso? Beh, hai visto che l'ha chiuso? Beh, no. no. questo è il mio attrezzo senza il quale non riesco a tuffarmi. Senza di questo, ho l'acqua che proprio fa. Lì, ci vedere il death diving, Albi. Non so se ci tuffa, Bobby. Adesso c'è la gara di, di chi gira di più, quindi chi fa più rotazioni sulla tenendo l'asse, eh, quindi non in avanti, indietro. Gira forte. <ride> Adesso abbiamo smesso di andare in piscina per andare a mangiare la baguette col salame Sudato Che è l'unica cosa che hanno di buoni francesi Allora adesso il Toto ha detto che non, non ha sbatti di farsi la doccia uno... E quindi adesso fa la doccia lì per piacere Allora siamo appena tornati dalla piscina come promesso alboreto ma Aspetta vi faccio vedere una cosa lui suda cioè quando l'abbiamo preso gocciolava dal grasso quindi è una bomba vedi che stuzzica guarda vanna Vedi che stuzzica guarda che stuzzica vedi il liscio perché tu stai già mangiando? Basta, dato. Prima gli è sceso il moccolo. <ride> Albia ha detto, per farlo smettere basta dire qualcosa di imbarazzante. E la Bea, prima gli è sceso il moccolo. Super imbarazzante. Dico sì. sì, qualcosa di imbarazzante. Oggi è tutto il giorno che combatto con le mie palle per non uscire il fai al costumbo. Ok tieni il Tieni, tieni il rovetto. Tieni il vetto, Prendi il in mano si mette tu so mea mi stanno schiacciando il nuovo tosso è da far fuori Albi Via. dobbiamo farlo fuori no. Albi ma ha fatto fuori un uvetto sai già come andrà a finire vado in casa vado in casa non le uova no sei no. neanche no. Che, merda. che merda. Quando avanzano delle uova bisogna eh, usarle per fare la frittata. <ride> per farla frittata. Allora abbiamo cambiato spiaggia, oggi siamo nella famosissima palombaggia, adesso prendiamo il pedalò e andiamo su quelli Scoglile in fondo che di sicuro da qui non vedrete. Dobbiamo assolutamente trovare un posto per fare un tuffo, uno C'è un'acqua fantastica Guardate quanti pesci Allora siamo venuti in Corsica Perché così ci possiamo allenare Invece che sui rulli Sul pedalò, Sul pedalò. Ragazzi abbiamo trovato un clip finalmente Sto po' Adesso ha detto Alboreto che adesso Ci fa vedere? Non i superman Adesso cliff Sgeppiamo da qua All'acqua Albi ma nesti o non nesti da qua? Alboreto ha detto a sto point fallo nesti <ride> Che colata sono stato un filino troppo aperto eh, a sto giro Ma c'è un bel gap? Da qua? Da giù. Ah, con la roccia là sotto, cioè ci sono tipo 3-4 metri Mi sono sentito abbastanza vicino alle rocce Infatti mi sono chiuso troppo tardi T Ho tirato la culata No! Oh, perfetto! Allora ragazzi siamo di nuovo in Italia adesso Mi abbiamo preso il traghetto per tornare a casa ieri notte tra l'altro mare mosso quindi abbiamo fatto su, giù, su giù alboretto poverino che è là che dorme perché sono le otto e mezza circa adesso siamo partiti a mezzanotte alboretto è stato male tutta notte tutta notte perché c'era il mare mosso abbiamo finito la nostra settimana di vacanza in Corsica niente da dire non sono riuscito a filmare moltissimo perché comunque col fatto di essere in vacanza l'unica reale settimana in cui non giro in bici e non devo produrre foto, video, roba del genere volevo proprio rilassarmi e godermela quindi non ho filmato tantissimo quello che sono riuscito a filmare l'ho messo nel video volevo riprendere un attimo il discorso che avevo fatto all'inizio del video che avevo detto che le vacanze anche per un atleta in realtà servono perché voi dire cavolo ma c'hai il joyride tra tre settimane perché vai in vacanza adesso? vado in vacanza proprio perché è giusto liberare la mente tra l'altro in questa... quando eravamo in Corsica ho filmato un tutorial un nuovo tutorial, quelli che la seconda stagione di Toto ti spiega appunto sul training mentale per far capire a voi lo vedrete anche su, su Red Bull per farvi capire come un atleta gestisce la propria mente sia durante magari quando deve imparare un trick o deve fare un salto nuovo ma anche nel tempo libero, nel senso non sembra, ma il nostro sport, la mountain bike, è uno sport che è 80% mentale e 20% prestanza atletica, fisica se tu non hai la testa non vai veramente da nessuna parte non perdetevi quell'episodio lì ti do solo uno stuzzichino però anche quando sei in vacanza si può lavorare sulla progressione mentale niente, oggi siamo a Imperia perché siamo venuti sempre nei nostri amici che ci avevano già ospitato qualche settimana fa e ci avevano portato in giro a fare wakeboard con la, col gommone però il mare è parecchio mosto e vediamo, adesso stiamo qui un po' la mattina a chillare, a riposarci dopo il viaggio stravolgente E pomeriggio vedremo cosa fare eh? Abbiamo trovato finalmente lo spot per i cliff dopo 5 giorni e una settimana di zero eh, abbiamo, abbiamo trovato la Imperia finalmente Come si chiama? Galeazza. Galeazza Galeazza E Alboreto ha detto che da questo qua più alto ci fa Franni Superman Grande Grande non ho parole per descrivere il mio dissenso in questo momento. <ride> Comunque non siamo andati a fare wakeboard perché è troppo mosso il mare. Lui doveva portarci a fare wakeboard. Dai, se si se si spiana andiamo. Se si spiana, Albi, spianaci l'acqua. <ride> Fermo! Allora, ti ho chiesto com'era il dietro le quinte guarda, guarda, di tutti ho i tuoi video. Difficile, no? Difficile è star normale. Esatto, ignorare che ti stai filmando e gli altri, il problema è che gli altri ti guardano intanto che ti filmi, e quella è la cosa più difficile. <susurra> è il trip caduto questo. Eh, aspetta, com'è che si chiama il... La, la Maggiara. La Maggiara. Questo è il <susurra> trip che non si può fare. <susurra> <susurra> Adesso Ricky ci ha detto che Alboreto prima gli ha insegnato misti a comando Forte, Forte butta dentro, solo il braccio di là, non tutte e due Solo una spalla si chiedere Sì, prima Fronni Salta in alto eh, salta in alto Oh, quasi quasi Uh, oh, nice one Uh! Nice. <ride> oh. Comunque vedete la differenza? del local che sale e invece poi là, là c'è la risalita per il cittadino per il bilanese Ottilissimo no. okay. uh. yeah. yeah. Tutto il giorno la che tirava panciate pancia. adesso l'ha chiuso è la pressione Albi, è la pressione Oh Miglioramenti da Alboreto ti spiega Alboreto ti spiega, spiegami immagini come l'hai fatto prima, allora. Oh. Via. allora, ragazzi. Sono tornato a casa oggi, è già il giorno dopo. Ieri alla fine non ho fatto neanche l'outro perché ve l'ho detto, in vacanza la mia testa non pensa. Adesso. Invece sono tornato, tra l'altro qui abbiamo una huge surprise dentro cosa c'è? altre scatole! Non vi dico cosa c'è dentro, potete immaginarlo però a breve ve lo dirò e scoprirete cosa c'è dentro e anzi avrò bisogno anche di un vostro consiglio, quindi rimanete connessi comunque ricordatevi di lasciare il like, commentare se avete voglia che mi farebbe un sacco piacere e noi ci vediamo a un prossimo video. Io. E cosa faccio adesso? Cosa faccio? Batto sull'obiettivo.